...diverso, eh, credo un po' dagli stereotipi o da come penso genericamente si percepisce la professione del giornalista e in ogni caso dal, dal modello di giornalismo e, e dal tipo di carriera che, che ho fatto io, poi vi dirò più o meno perché, ma in sostanza eh, è chiaro che eh, le tecnologie hanno offerto un, un flusso di informazioni e, eh, e di di attrattività della notizia, e di disponibilità della notizia a, a larghissima masse sempre più importanti, sempre più larghe eh, di, di persone, in modo particolare le giovani generazioni, non mi piacerebbe fare un esperimento, ma mi vengono i brividi perché immagino quante mani si alzino se vi chiedo quanti di voi comprano un giornale, a chi quanti di voi lo comprano tutti i giorni giornale tutti i giorni eh, guarda un po' il signore e soprattutto al di là di chi lo compra eh, di quelli che se lo trovano in famiglia quanti lo leggono questo non significa che non siate informati, cioè io ho figlie del, più o meno della vostra età e vedo bene che attraverso eh, internet, facebook eh, twitter e quant'altro eh, le notizie le conoscono e le sanno che ciò che succede nel mondo spesso lo sanno anche prima eh, di, ovviamente dei giornali e spesso addirittura anche di noi giornalisti. Io mi ricordo l'anno scorso facevo una lezione alla scuola di giornalismo dello IUlm e eh, a un certo punto uno degli studenti disse professore, professore, come si dice così, eh, professore si è dimesso il papa. Eh, perché aveva il cellulare acceso e gli è arrivato il twitter e sembrava notizia clamorosa e eh, abbiamo impostato la lezione proprio sull'idea che guardate cosa succede quando arriva in redazione una notizia in diretta che sconvolge completamente la giornata però indubbiamente appunto abbiamo fatto il nostro piccolo esperimento artigianale e eh, per dirvi che appunto la professione del giornalismo è cambiata sono cambiati i giornali, è cambiato il modo di informarsi e è cambiato quindi anche il modo di fare questo mestiere e tutta la, la grande scommessa e anche la grande difficoltà dei giornali oggi, avrete visto qualcuno forse che anche il Corriere della Sera storica, storico l'enzuolone ha ridotto il formato, ha uh, ricostruito una, una grafica diversa. Eh, più fatta di, appunto, di grafici, di, di schemi, di, eh, di, di statistiche, di, di, di, di interattività eh, con, sia con la, con, con la rete che con la televisione proprio per eh, stimolare la lettura, catturare il nuovo pubblico e offrire un prodotto sia su tablet che su carta eh, ancora, ancora interessante. E certamente oggi rispetto al flusso di notizie che, eh, che qualunque lettore, qualunque cittadino cittadino che in qualche modo diventa a sua volta giornalista ormai perché eh, in un certo senso il flusso di notizie e di informazione è talmente continuo che eh, anche il telespettatore e il cittadino qualunque in qualche modo fornisce oltre a essere utente di informazioni pensate per esempio agli attentati di New York, dell'elettorio gemelle o ancora più recentemente gli attentati alla metropolitana, alla metropolitana di Londra i, i cittadini che si sono trovati in quelle drammatiche situazioni che addirittura erano qualcuno addirittura prigioniero nei vagoni della metropolitana dopo l'incidente però col cellulare mandava fotografie, mandava notizie che le televisioni, la BBC, i giornali o i siti mettevano in onda. Pensate a questa tragica vicenda dell'Isis, dei decapitati, cioè sono notizie che fanno il giro del mondo e quando invece soltanto 10 o 15 o 20 anni fa o ancora prima, quando appunto io portavo i panettoni, eh, tutto questo non c'era e quindi questa rivoluzione tecnologica oltre a aver cambiato ovviamente la nostra vita e il nostro modo di consumare, di produrre, eh, di, di anche di offrire servizi e di utilizzare, eh, di utilizzare tutto quanto la, la produzione o insomma, la vita di tutti i giorni ci può offrire, noi possiamo fare la spesa Col telefonino possiamo prenotarci un treno, possiamo viaggiare, possiamo fare tutto quello che sapete, possiamo prendere le macchine eh, in città, con le applicazioni e tutto e tutto questo ha sconvolto ovviamente il giornalismo e la storia del giornalismo che mi pare che sia la materia. Eh, quindi in qualche modo l'abbiamo preso dall'ultimo capitolo, quindi adesso ritorniamo, ritorniamo all'inizio della storia il video standard è arrivato sì, sì, ah, sì, beh, sì. Allora. allora cominciamo dall'inizio no, adesso non ripetiamo tutto eh, no, dicevo, l'inizio della storia facciamo questa piccola parentesi eh, su questo libro che non perché l'avevo scritto io ma perché è veramente una grande storia eh, una grande storia italiana ed è una grande storia di giornalismo io ve la riassumo in poche parole ma per darvi l'idea eh, di che cosa si tratta e di come penso sia, sia utile eh, farci qualche riflessione, magari leggere qualche pagina. La storia è la storia del fondatore del Corriere della Sera, quindi allora, immaginate insomma il Corriere della Sera, primo giornale in Europa, primo giornale d'Italia, grande azienda editoriale, sia pure con grosse difficoltà in questo momento proprio per le cose di Dicevole, pensate che lo storico palazzo di via Sotterino che penso che alcuni di voi conoscono se non altro perché ci andato a passeggiare, immagino a Brera da queste parti è stato venduto a un fondo di investimento proprio per pagare i debiti del giornale e soprattutto delle aziende editoriali, quindi per dirvi come le cose si sono evolute ma in ogni caso come immagine e come e anche qualcosa che si sposa ed ehm, è, è, è dentro nella storia del nostro paese cioè il Corriere della Sera essendo stato fondato nel 1876 eh, ha percorso tutta la storia dall'unità d'Italia dall oggi ed è sempre stato il giornale che in qualche modo eh, in cui si è specchiata la società italiana e, eh, e l'evoluzione stessa della società italiana cioè il Corriere della Sera poi con i suoi anche illustrati perché tra l'altro il Corriere è stato il primo a introdurre anche l'idea che al quotidiano venisse associato un illustrato settimanale la famosa Domenica del Corriere che immagino che forse se in qualche cantina dei vostri genitori e dei vostri nonni andate a rovistare fosse qualche copertina della Domenica del Corriere eh, con i famosi disegni di Walter Molino che trovate e questi, questa domenica breve illustrava in modo un pochino più approfondito quello che era la realtà italiana del momento e Corriere quindi ha raccontato la grande guerra, la seconda guerra mondiale l'epoca fascista la grande industrializzazione e, e tutto quello che è successo fino, fino ai giorni nostri eh, il terrorismo la grande la contestazione studentesca eccetera alcuni di questi fatti come vi dirò dopo li ho raccontati anch'io eh, il ricordiere dicevo è stato fondato nel 1876 da un giovane che aveva la vostra, più o meno la vostra età ovviamente l'ha fatto qualche anno dopo ma era un ragazzo che eh, si chiamava Eugenio Torelli di eh, scritto Dionier perché la mamma era francese e il fatto di essere nato da un padre avvocato napoletano una madre francese eh, gli dette questa fortuna che quelli che non ce l'hanno come voi dovrebbero coltivarsela perché è uno delle chiavi della vita cioè di essere bilingue eh, meglio che voi siate bilingue in inglese o mamma inglese o mamma cinese non lo so insomma comunque che parliate la seconda lingua sia l'inglese in ma vedendici cioè, a parlare francese eh, in un mondo che era quindi ma che lo coprì, lo ricoprì di onori, lo ricoprì anche di soldi, eh, gli diede una bellissima casa a Napoli dove viveva come un navado e i soldi per fondare il giornale. Si chiamava l'Indipendente, doveva essere scritto in, in lingua italiana doveva essere una specie di specchio che rappresentasse la realtà del paese e la realtà del paese che stava conquistando l'indipendente. Di Marco ovviamente parlava francese, capiva l'italiano, ma non era in grado di scrivere, prese questo giovane ragazzo di lingua, come vi dicevo, lo usò un po' come segretario, un po' come traduttore, un po' come amico, perché era un rapporto fra nonno e nipote, Di Marco aveva passato i 60 anni, lui ne aveva 18-20, dopodiché se lo portò a Parigi, lui, il ragazzo a Parigi aveva l'occasione di conoscere giornalisti, editori insomma un mondo che rispetto alla realtà italiana si stava già modernizzando perché ad esempio a Parigi erano state create già le prime agenzie di stampa cioè quei, eh, quei sistemi quei, quelle organizzazioni giornalistiche che forniscono notizie spesso con, con il dono diciamo se non dell'esattezza comunque dell'ufficialità e della credibilità e che vengono usati anche da altri giornali quindi diventano una, una, un vero servizio alla stampa eh, quelle che poi saranno la Reuters, la France Press, l'Ansa e quant'altro di questo credo abbiate sentito parlare comunque entra in questo mondo di giornalismo eh, conosce anche grandi editori italiani che cominciano ad andare eh, in Francia dove appunto anche la macchina editoriale, l'industria editoriale in grande in grande evoluzione e lì appunto nasce l'idea di fare un giornale il giornale viene fogato nella galleria di albergo di fianco alla scala immaginate quell'epoca in una stanza probabilmente grande, meno della metà di questa e eh, da 4-5 giovani di belle speranze che non avevano una grande professione probabilmente neanche un grande avvenire faceva il segretario comunale a Verona, del municipio di Verona, un altro è un amico d'infanzia, insomma erano veramente eh, quattro, quattro amici al bar, se, per dirla come una canzone che forse conoscete, una canzone di Bar e, e quindi si disinventano questo giornale, che però va all'epoca una, una formidabile eh, arma che, che con, con, già con i primi anni eh, se ne vedrà caccia, è cosa che purtroppo oggi c'è sempre meno al giorno d'oggi, cioè il fatto che la grande industria e comunque chi ha i soldi o per, o per micenatismo o per, o per anche interesse specifico crede nella stampa, cioè eh, tutta la stampa della fine ottocento, del primo novecento fino anche al nostro dopoguerra, pensate la stampa, la stampa di Europa. Pensate ai giornali di partito, ma soprattutto pensate a giornali come Il Corriere della Sera e come anche grandi giornali stranieri. È l'industria che crede nella stampa e quindi la stampa diventa a suo volto un'industria produttiva perché anche in quell'epoca è la prima epoca in cui si sviluppa la pubblicità e non essendoci la televisione, non essendoci ancora la radio è chiaro che il messaggio pubblicitario sulla stampa diventa una, una grossa fonte di, uh, di introiti e per esempio la Lombardia che a quell'epoca dove ci sono molte, molte importanti attività tessili e grandi industriali nel settore credono appunto nella stampa e finanziano questo piccolo giornale ancora molto embrionale pensate, il primo numero sta un vado a memoria, mi pare 6.000 copie e, e, e ci credono, oltre al fatto che nel momento in cui l'unità d'Italia ormai è fatta e il potere politico si è trasferito prima a Firenze, capitale, e poi dopo la presa di Porta Pia a Roma, capitale, già all'epoca si crea in Italia, si, si, si evidenzia in Italia, una dialettica che in un certo senso è un po' presente anche ai giorni nostri. No? C'è cioè una dialettica tra nord e sud, tra centro del potere e periferia, tra eh, nord produttivo, industriale, avanzato, proiettato in Europa, e sud eh, centralista, burocratico, eh, che assorbe risorse pubbliche ma non restituisce eh, ai cittadini eh, quei servizi di un, che un paese moderno vorrebbe, vorrebbe avere problematiche che allora erano infinitamente più drammatiche e più importanti ma che comunque come sapete esistono ancora i giorni nostri le ferrovie al nord funzionavano di più e tutto quanto e quindi il giornale, un giornale come Corriere della Sera, oltre a essere sviluppato e potenziato anche con risorse di industriali che, chiedono, che credono nella nuova industria, diventa a sua volta il giornale lo specchio del, del nord produttivo, quindi della grande borghesia italiana che vuole modernizzare il paese, modernizzare il paese nuovo e arrivare eh, e proiettarsi verso l'Europa poi ci sarà la guerra e tutto quanto quindi insomma comunque il libro si ferma poi all'inizio del novecento quando il nostro Torelli Dioliet muore e consegna idealmente la continuità a un altro giovane di redazione Albertini che poi sarà il grande direttore del giornale fino, fino a quando il fascismo si sì, di fatto metterà sotto controllo la testata obbligando i giornalisti antifascisti dello stesso Albertini ovviamente a dimettersi e quindi eh, il Corriere vivrà una sua stagione buia ma dal punto di vista della storia del giornalismo di cui parliamo altrettanto interessante perché vi fa vedere come quando il regime si impadronisce o comunque mette sotto controllo la stampa questa storia del giornalismo che vi ho sinteticamente raccontato e anche al mio libro eh, ovviamente in tempi un pochino più recenti cioè, ho qualche cappello bianco ma sono nato dopo la guerra e, e vi dicevo quando, quando, quando ho cominciato si cominciava in un modo che oggi io dico purtroppo non è più, non è più lo stesso nel senso che il giornalismo era una scuola che si imparava soprattutto eh, con la scuola delle scarpe, quindi bisognava girare, vedere, eh, tornare in redazione, raccontare quello che si era visto, le notizie che si erano riusciti a raccogliere parlando con la gente, parlando con i testimoni, come, come farebbe un vigile urbano davanti a un incidente o un poliziotto eh, davanti a un delitto. E, e, e, Oggi invece si tende invece a formare un modello di giornalismo che, in cui eh, chi, chi si accosta alla professione sta davanti a un computer vede il flusso di notizie che arrivano da agenzie e, e da mille fonti varie e dai siti internet e quant'altro e su questo si costruisce eh, sapendo magari, si spera di scrivere in italiano correttamente un articolo, un approfondimento o, o, o anche una, una storia ma che raramente è direttamente verificata eh, dal da giornalista stesso sul campo eh, se non magari con qualche telefonata o magari confrontando varie fonti ma eh, non c'è o comunque si va molto perdendo questa, eh, questa, questa verifica e questo rapporto diretto tra la realtà e il giornalista tra la realtà giornalista si sono inseriti moltissimi altri filtri e moltissimi altri passaggi che, eh, che mettono appunto una certa distanza tra, tra la realtà giornalista appunto tale che qualche volta noi stessi finiamo per raccontare una all'epoca io giravo per queste, per queste zone e raccontavo appunto questa, questa realtà dopodiché ho coronato un altro sogno giornalistico per certi aspetti anche più ambizioso e interessante che era quello di uscire dal, dal mio paese dalla realtà del mio paese e raccontare il mondo e eh, le mie prime esperienze sono state soprattutto ho studiato al liceo anche in tedesco eh, nell'Europa dell'Est e in modo particolare in Germania e devo dire che eh, a parte l'interesse specifico per queste vicende eh, sono stato anche molto fortunato perché eh, mi sono trovato a Berlino quando cadeva un muro esattamente 25 anni fa, il 9 novembre, quindi credo che voi, tutti voi, siete nati, immagino, dopo il muro. Chi è stato a Berlino ha visto una grande, bellissima capitale, ma immaginare che cos'era Berlino con il muro era una cosa mostruosa, eh, terrificante, perché ovviamente sparavano a vista chiunque si fosse avvicinato per oltrepassarlo guardi e così, ma al tempo stesso era qualcosa di, di metafisico e di eh, persino se volete paradossalmente di attrazione turistica perché così, mentre siamo abituati a, a immaginare le divisioni del mondo, le divisioni tra paesi o anche le guerre ideologiche eh, comunque come, eh, come, come anche barriere fisiche no, di confine Pensate, un muro che divide una stessa città è qualcosa di, di, di, stra, di straordinariamente e grottescamente anche affascinante da vedere, da raccontare e ovviamente potete immaginare quanto sia stato affascinante essere lì e raccontarne la caduta, cioè la sua distruzione non tanto e non solo per una decisione politica, ma sulla... Sul, sul, su come conseguenza di una rivoluzione popolare, cioè di, di un grande movimento di massa, soprattutto di giovani fra l'altro, quindi molto meno ideologizzati, molto meno controllati, molto più liberi in un certo senso, che eh, hanno abbattuto di fatto il muro anche fisicamente a perché l'obiettivo fondamentale era appunto la libertà, la possibilità di viaggiare, la possibilità di andare a vedere che cosa c'era dall'altra parte, ma non perché dall'altra parte il mondo fosse invisibile. Questo era poi il paradosso del, del regime che aveva eretto il muro e che non aveva capito che il mondo stava cambiando, come oggi stentiamo in molti e soprattutto i più anziani a capire che il mondo sta cambiando, in un'altra direzione cioè tutti vedevano la televisione come era fatto il mondo perché è chiaro che nel 1961 quando il muro venne eretto la televisione era un po' come i nostri primi cellulari c'era cioè, solo in qualche casa era in viaggio nero era disturbato non arrivava, arrivava dall'altra parte poteva essere oscurata eccetera ma nel 1989 con i satelliti e, e, e l'etere libero, c'era già quasi un embrione, credo, del, di Berlusconi e delle prime reti di questo tipo è chiaro che anche dall'altra parte del muro quello che c'era di qua si vedeva e quindi eh, il confronto diventava drammaticamente eh, stridente perché tutti vedevano come si ballava Ovest, come ci si vestiva e questi facevano la fila per un paio di jeans, per una coca cola, per, anzi la coca cola era quasi una cosa di contrabbando. e quindi eh, quest'ansia di, di, di vivere un mondo nuovo tra l'altro nel caso di Berlino è eh, particolare non da poco che si parlava non di, di due popoli eh, divisi da chissà quale ragione culturale o etnico-linguistica ma dello stesso popolo, cioè tedeschi che avevano avuto la sfiga di, di stare dall'altra parte, insomma, di non essere riusciti a, a, a stare da questa parte. Infatti tra l'altro molti erano anche famiglie divise, gente che aveva dei parenti che, qualche, che in qualche misura erano riusciti o ad andare o a fuggire dall'altra parte. La cosa drammatica era che eh, a un certo punto il regime per eh, allentare la tensione ha cominciato a lasciare partire della gente e, e lasciarlo partire quindi voleva dire lasciare attraversare il muro eh, però cosa faceva il regime? faceva passare e, e partire solo i pensionati perché i pensionati ovviamente primo la pensione la ricevevano dallo Stato e quindi erano eh, tutto sommato difficilmente sarebbero andati a là del muro per restarci, quindi andavano di là portavano dei pacchi delle cose portavano dei pacchi tornavano con i pacchi dei parenti, con il cioccolato i giocattoli per i bambini, per i nipotini, eccetera, ma tendenzialmente la stragrande maggioranza tornava a casa perché dall'altra parte che cosa avrebbe fatto quelli che invece non potevano andare erano ovviamente i giovani cioè le generazioni più preparate, non solo perché avevano un impiego, un lavoro, una famiglia eccetera, ma anche perché proprio il regime non li lasciava scappare e quindi raccontare 25 anni fa questa rivoluzione che poi di fatto non è stato solo la caduta del muro perché in quei mesi eh, sull'onda dell'evoluzione dell dell'Unione Sovietica, quindi della della glasmo, della perestroica di Gorbaciov dello, de, di dire delle cose che dobbiamo fare una parentesi su Gorbaciov accenni no? Sì? Anche ancora parentesi? Eh no, sì Beh, insomma, sì, sì. Gorbaciov è stato negli anni Ottanta eh, il, il nuovo presidente capo del Partito Comunista russo e però ebbe eh, l'intuizione, il coraggio anche e eh, la forza, la volontà tant'è vero che se adesso non voglio dire una bestialità controllata su internet ma credo che metterò un primo nuovo sì. eh, eh, cioè capì che il mondo si sta evolvendo, che la società sovietica non era più in grado nemmeno di competere eh, economicamente con, con, gli, con, la, con gli Stati Uniti, con il mondo occidentale e soprattutto che eh, la società stava diventando una polveriera pronta ad esplodere e che quindi allentò tutta una serie di eh, posizioni ideologiche, politiche, soprattutto di controllo sociale, quello che in qualche modo stanno chiedendo oggi i ragazzi di Hong Kong questo l'avete visto, immagino, sui telegiornali, eccetera cioè la storia è poi è bello studiarla anche perché, come vedete, si ripete e quindi oggi abbiamo un partito comunista cinese che controlla un, un grande popolo di un miliardo e mezzo di persone che certo lascia liberi i cinesi ormai di arricchirsi, di comprarsi la Ferrari, la Mercedes il cellulare, di venire qui in coda a comprarsi magari le borse di Wilton però di fatto il regime è un paese molto controllato al punto tale che persino eh, le elezioni a Hong Kong vengono pilotate con imposizione di funzionari e di rappresentanti mandati direttamente dal Partito Comunista da Pechino e appunto i giovani si ribellano tutto questo avveniva nell'Unione Sovietica e nel mondo comunista già negli anni Ottanta, e Gorbaciov, a differenza dei dirigenti cinesi, quali per altri dicono noi non apriamo e non facciamo riforme di questo tipo perché non vogliamo finire come la Russia di Gorbaciov, quindi spapolata e disgregata. cioè La paura dell'instabilità e della disgregazione ha chiaramente frenato i processi di riforme anche in Cina ma i, i, i processi di riforma in Russia avvennero di fatto eh, tutti i paesi dell'est alleati con Mosca cambiarono regime oggi l'Ungheria è un paese democratico eh, la Repubblica Ceca era una Cecoslovacchia ma si sono separate con un referendum e in ogni caso fanno parte sono paesi entrati a far parte dell'Unione de Europea e, e quindi mh, tutto questo ha creato un, nuovo, per il fondo la crisi dell'Ucraina che di questo immagino si avete sentito parlare in questi giorni è un po' il portato di quella situazione precedente, cioè l'Ucraina faceva parte ovviamente del blocco sovietico comunista entrata nella sfera dell'indipendenza, eh, si è trovata con le centrali nucleari in Crimea, che appartenevano, le basi navali in Crimea che appartenevano ancora alla Russia una parte del popolo ucraino che voleva addirittura entrare subito che vuole entrare subito eh, in Europa e una parte eh, soprattutto la parte orientale che oltre, oltre ad essere di, di lingua, di cultura e di origini russe quindi ovviamente tende di più a eh, rimanere fedele a una sfera, eh, una sfera russa, ovviamente poi c'è la politica estera che alimenta eh, tutte queste tensioni per cui una parte viene più sollecitata a, a spingere per l'Europa, Putin manda i suoi volontari, i suoi soldati, i suoi servizi segreti a sovillare l'indipendentismo della parte e, ed ecco la guerra è quello che vedete in questi giorni e quindi però quello che succedeva allora è un po' il, il portato di, di questa situazione e infatti eh, la prima dunque, la, la caduta del muro eh, che vi ripeto io seguì un po' per, per il giornale tra l'altro il mio primo libro è stato proprio uscito con un valore sulla riunificazione delle del muro e tutta questa disgregazione di, di, di eventi che io ho sintetizzato aprì anche grandi speranze l'idea di un mondo eh, improvvisamente pacificato quindi di fatto la fine della guerra fredda come parzialmente è stato se non altro per, per quanto riguarda la fine diciamo, della preoccupazione più grande, quella del, del confronto nucleare però indubbiamente Sovietica e subito dopo la riunificazione tedesca spostò radicalmente una, una concezione del criterio base per, eh, per i rapporti di forza o per, anche per i rapporti diplomatici o anche per i rapporti di alleanze e di amicizia, cioè eh, dopo le guerre europee dell'Ottocento, dopo Napoleone, Waterloo e quant'altro, questo lo trovate in questo libro, ehm, il mondo si reggeva su questo, no? gli stati nazionali e eh, l'intangibilità delle frontiere e il confronto fra blocchi e alleanze, la Nato, il patto di Varsavia, eccetera. E tutto questo con la caduta del muro eh, viene messo drammaticamente in discussione perché non è più il confronto fra una città e una capitale divisa, ma addirittura diventa la strada eh, che porta alla riunificazione della Germania e quindi all'affermazione di fatto del diritto dei popoli, diritto dei popoli che diventa eh, il, il diritto prevalente rispetto al diritto degli stati e eh, al diritto dei confini e quindi alle relazioni fra stati e fra governi. E il diritto dei popoli, detto così, ovviamente è una bella cosa perché eh, tutta la storia dell'uomo segnata dal diritto dei popoli, dall'aspirazione all'indipendenza, ad avere una patria, ad avere, a eh, trasformare la propria casa o la propria comunità o la propria città, quindi il proprio paese, il paese dove si è nati, le proprie radici in qualcosa che viene affermato e rispettato da tutti. Ma siccome poi eh, la storia dell'uomo e la storia recente si regge anche su confini, divisioni, eccetera, ecco che... Tutto questo ha portato a una gigantesca esplosione con conseguenze oggettivamente drammatiche, in molti casi negativi. La prima scintilla, e lì devo dire che ci sono stato, ci ho steso una, una decina d'anni di professione giornalistica, è stata la, la ex Yugoslavia, cioè un paese di cui voi avete probabilmente solo sentito parlare, eh, che devo dire in qualche misura funzionava anche piuttosto bene che si è totalmente disgregata in una guerra civile eh, pazzesca drammatica che è durata più di, più di, più di dieci anni, praticamente dal da 99-2000, dall'89-90 fino cioè, al dall 2000, con la caduta perduta di timinosa la guerra del ricorso, voi credo fosse tutti ancora bambini, o giù di lì, ma forse dell'assedio di Sarajevo avete sentito parlare, forse di qualche libro, qualche film uscito recentemente avrete visto quale, eh, quale allucinante vicenda fu l'assedio di Sarajevo e più in generale la guerra di Bosnia, il passaggio di Srebrenica, tutte queste cose di cui avrete mai sentito parlare, ma la cui scintilla in un certo senso e paradossalmente, drammaticamente fu una scintilla positiva, cioè il diritto dei croati, eh, dei serbi, dei bosniaci, dei kosovari, eccetera, ad avere una propria nazione, un proprio paese, una propria rappresentanza. Ma è evidente che quando cambiamo i confini e affermiamo i diritti dei popoli scoppia inevitabilmente un'altra tragedia del nostro tempo, cioè che dentro questi popoli ci sono delle minoranze. E quando le minoranze vengono o pretendono di avere gli stessi diritti o addirittura vengono calpestate, la Bosnia è stato l'esempio più drammatico del nostro tempo: eh, tutto scoppiò per, per la decisione di una parte dei bosniaci di indire un referendum su base etnica e religiosa ed è evidente che la parte maggioritaria avrebbe vinto e quindi la parte minoritaria eh, avrebbe perso e quando non ci si mette d'accordo poi eh, poi si usano le armi e, e da lì scoppiò la tragedia di Sarajevo e poi la tragedia dei posolari e poi la guerra dei croati, perché poi quando si affermano i diritti dei popoli e si affermano dei confini inevitabilmente poi bisogna spartirsi fabbriche, porti risorse naturali dighe, fiumi, cioè il diritto diventa eh, anche eh, la, la suddivisione, e la spartizione di cose. Quindi quando anche il giornalismo eh, entra in queste vicende e cerca di raccontarle, io ho raccontato le stragi, le guerre, la Siena, sono stato a Sarajevo, eh, sono stato in Bosnia tanto tempo, in Croazia, ho raccontato il Kosovo, ho visto cadere Milosevic, sono stato a Srebrenica, sono stato tutti qui eh, diciamo anemi ma insomma, il, il, quello che poi diventa importante eh, per un giornale, per un giornalista, è non solo raccontare questo con la responsabilità, con quanto, con quanto, eh, con quanto avviene, ma anche capire e far capire che cosa c'è dietro a queste vicende. Proprio mh, questo, questo aspetto. I diritti delle minoranze, dei diritti dei popoli che, eh, che non sempre hanno la loro carica ideale e, soprattutto, non sempre dietro questa carica ideale c'è anche un ideale di giustizia, un ideale di, eh, di affermazione eh, come dire, rispettabile e doverosa eh, di un diritto. Cioè, in teoria, anche il califfato dei tagli a gola e dei tagli a testa di oggi che vedete la televisione, che leggete sui giornali, potremmo paradossalmente configurarlo come un diritto popolare. Cioè c'è una, una certa coesione religiosa della parte sciita, eh, c'è un territorio che idealmente, storicamente, a grandi spanne possiamo configurare come un antico califfato e quindi ecco che con le armi con le buone e con le cattive nasce l'idea di ricostruire il, eh, il califato islamico ecco ma il mondo civile, il mondo libero il mondo la comunità delle nazioni al di là delle ideologie dei sistemi diversi può accettare una cosa del genere? ecco questa è una domanda ehm, altrettanto possiamo chiederci eh, è giusto certamente eh, combattere e, e fare in modo di, di, che, che una dittatura magari feroce, sanguinaria e comunque inaccettabile per i diritti dell'uomo e dei cittadini cada. Ma quali sono le conseguenze? Cioè, oggi la caduta di Gheddafi ha aperto una guerra civile senza fine in, in Libia, eh, uno scontro fra tribù, e fazioni, perché poi evidentemente eh, lì. La caduta di un dittatore non porta automaticamente alla democrazia, l'indipendenza e la solidità di istituzioni che, su cui si costruisce il futuro di una nazione, ma porta all'accelerazione e uno scontro anche di interessi di ogni genere tipo, da quelli religiosi, economici o anche quelli meno confessabili, come la droga, l'armi quant e quant'altro, e tutto questo non porta a una situazione di assoluta instabilità e anche di propagazione di virus che poi diventano assolutamente incontrollabili, eh, la stessa guerra che sta facendo 100.000 morti in Siria cioè anche lì eh, può essere nobile e, e gloriosamente interessante eh, pensare che il regime di Assad cada ma se poi eh, l'opposizione non è in grado di sostituirlo ma al contrario è divisa fra islamici radicali eh, democratici e laici e, e, e un'infinità di minoranze che oltre a combattere la dittatura si combattono fra di loro il risultato è uno scenario di macerie dove c'è posto per tutto ed ecco per esempio il, la, la nascita lo sviluppo e la forza del, del califfato. io ho seguito un po' queste cose poi siccome avevo esperienze di guerra eh, dell'ex Jugoslavia mi hanno mandato anche in, in altri terreni di minoranze e, e, di, e di guerre come un'altra un pagina buia del nostro tempo, che, di cui forse avrete anche qui, spero, sentito parlare perché ci hanno fatto pure film, che è stato genocidio in Ruanda e anche lì, a parte le, le, le macchie per le scene di, di, di massacri e di cose, quella, quella vicenda sia pure un po' ormai dimenticata, sono passati più di vent'anni eh, fu anche questa il, il portato di un'eredità un eh, coloniale dove le divisioni etniche e culturali di popoli non, non, non, non, non, non, non vennero fatte sulla base, eh, sulla base rispettosa di una di una, di una, delle radici, della cultura di un popolo di una, e di un paese, ma su base coloniale, quindi come spartizione, se guardate la carta geografica dell'Africa, per esempio, anche di pezzi di Medio Oriente, è abbastanza straordinario vedere come, so, se guardate il confine fra l'Italia e la Francia, fra l'Italia e la Germania, vedete una, una serie che le linee molto molto frammentate perché c'è un paesino che entra una ponca, una cosa se guardate la carta geografica dell'africa i paesi sono tagliati con la riga dritta no perché così vennero tracciati i confini tra eh, stati dalla gran bretagna dalla francia dalle potenze coloniali dell'epoca Però dentro queste linee rette che dividono i paesi c'erano popoli paesi lingue com, com, commerci tribù eh, religioni e tutto questo è purtroppo entrato in conflitto poi dopo aver raccontato queste cose eh, come inviato speciale che tecnicamente l'inviato speciale non so se è il caso di approfondire anche un minimo questa parentesi cioè l'inviato speciale è un io dico, e ho sempre sostenuto è un cronista non è altro che un cronista cioè è uno che racconta quello che vede che poi lo si racconti eh, come eh, si faceva e spero si faccia ancora nella propria città nel proprio ambito, nella propria scuola e poi lo si vada a fare su fronte di guerra o sul paese o su un grande avvenimento internazionale eh, e credo che sia tecnicamente esattamente la stessa cosa cioè c'è eh, da capire che cosa sta succedendo e c'è da capire come sta succedendo e bisogna raccontarlo nel modo più chiaro e più esplicativo possibile a chi ci legge e a chi vuole sapere che cosa sta succedendo o che cosa è accaduto. Quindi eh, andare come mi è capitato tante volte eh, da giovane giornalista a raccontare un delitto, un incidente ferroviario, o una balanza... come per esempio adesso gli inviati che sono a Genova a raccontare i ragazzi che sparano il fango, le inondazioni e quant'altro, o quelli che poi invece accanto a questi racconti, a queste cronache, raccontano che cosa c'è dietro a questo fatto, quindi vanno a vedere perché la burocrazia, perché i permessi, perché i lavori, perché la politica è stata sempre in ritardo. Anche rispetto a queste tragedie, e voi vedete che sul giornale un mosaico di diversi articoli che danno la, eh, la dimensione e gli approcci diversi di un fatto. Ma andare su un fronte di guerra o, o su un grande avvenimento eh, significa in fondo fare la stessa cosa. Cioè, io quando ero a Berlino raccontavo e parlavo a quei giovani che passavano, che passavano il muro, raccontavo la loro vita, raccontavo le loro esperienze, le loro aspirazioni quando sei sui fronti di guerra racconti la sofferenza racconti le varie storie o intervisti politici, leader, locali, eccetera cerchi di capire perché una guerra è scoppiata e che cosa, sta, che cosa sta avvenendo è evidente che i rischi sono diversi anche quelli personali ma eh, questo vuol dire forse un altro capitolo o un'altra parentesi della lezione, cioè diciamo che eh, è chiaro che non è la stessa cosa andare a seguire il, il congresso eh, dei democratici piuttosto che la rifondazione di Forza Italia è diverso che andare ovviamente a raccontare Sarajevo o, o, o altre cose, però questo è un po' il, il, il, il racconto del, dell'inviato speciale. Eh, le ultime cose più interessanti che mi sono capitate in questa chiave sono state appunto la guerra in Iraq dove eh, sono stato a Baghdad nel, nel, nel 2003, ho visto la caduta di Saddam Hussein, ho visto quello che, che stava succedendo e naturalmente è chiaro che anche se già nel 2003 Viviamo in un'epoca di satelliti e, e quindi di due modi di raccontare sui giornali un conflitto. Uh, il modo uh, dei giornalisti al seguito delle truppe e quindi uh, il modo anche della televisione uh, che inquadra e racconta quello che... Uh, satelliti trasmettono e quindi quello che è possibile vedere di un bombardamento di, di, di un'azione un militare che tante volte lo vedete anche adesso quando vediamo le azioni degli alleati contro l'isis sembra un videogame no? sembra qualcosa che voi vedete anche nelle sale giochi o nelle sale d'aspetto degli aeroporti se avete la voglia di andare lì a giocare con le macchinine con le cose eh, o con cioè si vede una roba, una crocina, fuma, non si sa è chiaro che essere lì a raccontarlo eh, diventa diverso ma quello che diventava interessante eh, stando a Baghdad era questa eh, straordinaria e, e sottovalutata, eh, ahimè, sottovalutata realtà di una gran parte della popolazione che in qualche modo benediceva le bombe e quindi diventa una contraddizione drammatica del nostro tempo che un popolo che vive in una dimensione di non democrazia e di dittatura in qualche modo benedica le bombe perché eh, queste, queste bombe portano eh, libertà e democrazia chiaramente tutto questo lo si capiva e lo si percepiva nella parte di popolazione contraria o vessata al regime di Saddam Hussein non valeva ovviamente per quella parte del popolo e dei, dei militari dei funzionari eccetera che in realtà nel regime di Saddam Hussein ci stava benissimo e devo dirti che i primi giorni a Baghdad prima delle bombe io stesso ho avuto l'impressione che eh, gli americani non andassero eh, a bombardare eh, ne chissà quale cioè c'erano bar e locali pieni di alcolici eh, c'era una società una borghesia eh, che viveva con ville, macchine mercedes e quant'altro eh, c'era chiaramente una popolazione povera e, e in situazioni anche molto, molto, molto, molto difficili ma non certo più difficili o peggiori di quanto non lo sia adesso eh, e soprattutto in tutti questi anni di dopoguerra dove eh, le stragi e gli attentati suicidi hanno sicuramente fatto più morti, più distruzioni, più brutti di quanto non ne abbia fatti la guerra stessa, con il risultato drammatico e questo appunto è la continuità di un lavoro giornalistico, cioè di seguire la realtà dei fatti, quando avvengono, ma poi continuare ad approfondire i fenomeni e cercare di, eh, di evidenziare eh, una parte dell'esercito e della borghesia, diciamo, di Saddam Hussein eh, dopo la guerra si è sparsa eh, in, in modo terribile, incontrollato e incontrollabile. Molti soldati, molte armi sono passati ai fanatici del califato islamico perché non trovando una ragione di vita e una ragione di, nemmeno di sopravvivenza e avendo anche accumulato rancori, vendette e, e guai vari inevitabilmente una parte di questi sono passati con l'estremismo sciita. Eh, il dopoguerra ha impedito una stabilità all'interno delle varie fazioni religiose soprattutto la grande diffusione del mondo musulmano sicili e sunniti e quindi un'instabilità permanente. Una parte è fuggita in Siria e quindi ha accumulato eh, e eh, alterato gli equilibri anche politici ed economici della Siria ed è la crisi della Siria. Ma soprattutto eh, quando gli americani hanno deciso di fare la guerra a Baghdad hanno indebolito il fronte che avevano aperto da anni, cioè l'Afghanistan quindi il trasferimento di forze, risorse, energie, mezzi militari eccetera dall'Afghanistan verso l'Iraq che ha assorbito dopo la caduta di Saddam Hussein un grande sforzo nel tentativo peraltro fallito di stabilizzare il paese ha agevolato molto di più tutte la, le vicende afghane dei talebani eccetera e quindi una riconoscenza del terrorismo internazionale e delle varie e, e soprattutto delle milizie eh, dei terroristi internazionali che tra l'altro altro fenomeno giornalisticamente molto interessante e studiabile è eh, questo flusso per fortuna limitato che dalle varie città soprattutto dalle periferie di Londra di Parigi, di New York e anche da qualche periferia italiana c'è cioè di giovani come voi della vostra età che una mattina si svegliano e decidono di andare a combattere per il califfato. E ora, al di là del fanatismo, della follia di questa scelta, è qualcosa che avrebbe capita. e Per chi ha un po' di anni più di voi, io mi ricordo che in Aule, come queste all'università statale tra 50-60, quando siete stamattina, c'era qualcuno con la vostra età che pensava di prendere un mitra e sparare, e così nacquero le fregate rosse, quindi sono fenomeni che in qualche modo. Vengono, vanno, vanno percepiti, studiati e, eh, e raccontati. Eh, L'ultima parte della, della mia esperienza professionale, scusate non c'è la pausa, non posso sorseggiare, è stata eh, che eh, così dopo tutti questi anni di guerre e, e peregrinare per il mondo anche per qualche impegno familiare per così dire perché se no tutto questo costava un inevitabile divorzio eh, sono, sono andato a fare il corrispondente a Parigi dove vivo tutt'ora e, e chiaramente il lavoro del corrispondente invece diventa una forma di giornalismo completamente diversa che era con quella fatta dal nostro garibaldino di cui parlavamo all'inizio cioè quando sta a Parigi con Dumas racconta un po' della Francia e la spiega agli italiani ecco il corrispondente eh, non è propriamente un cronista perché ovviamente è nemmeno un inviato perché il corrispondente non racconta come dire, quello che succede giorno per giorno in Francia spesso in Francia o, o in un altro paese dove si fa il corrispondente Può avvenire anche qualcosa di clamorosamente importante, ma è importante solo per i francesi, ma non è eh, strettamente importante o interessante per chi eh, vive in un altro paese. Cioè, io posso essere interessato a, che ne so, a una nuova moda di New York o a un nuovo disco di eh, che ne so. Di, Rolling Stones per citare la nuova generazione, ma che adesso mi viene in mente qualcuno di coloro che ascoltate oggi, diciamo Gianni Nannini, no neanche, non è noto non, non, non, non, non, non lo so, eh, insomma, ho eh, un, un nuovo film, o una nuova, una nuova vicenda anche politica, ma che diventa interessante quando si presume che il pubblico di un altro paese se ne interessi i giornali francesi a loro volta no? non, non raccontano uh, giorno per giorno la politica italiana o, o, o, o un fatto italiano, probabilmente non raccontano neanche l'alluvione di Genova perché hanno anche la loro alluvione e, e, e anzi tra l'altro il mondo e il giornalismo se ci fate caso mette una grande distanza dalle cose, quanto più è vista è, la distanza tra popoli, cioè se cade un aereo negli Stati Uniti, eh, è caduto un aereo con 40, 50, 200 persone a bordo nel Dakota, ma se cade un aereo nel Bangladesh, forse la notizia è una notizia in colonna, magari sono morti lo stesso, se c'è un'inondazione a Genova, ovviamente i giornali sono pieni, se c'è un'inondazione in India o in Cina, se tutti i giorni non ne parliamo neanche, anche se magari fuori le tragedie dal punto di vista delle vittime e delle conseguenze sono molto più drammatiche. Quindi, eh, la, la, mentre l'inviato speciale in qualche modo prende un binocolo e lo rovescia, no? cioè l'inviato eh, speciale è uno che va sul posto e allarga la lente su un fatto che avviene in un'altra parte del mondo. Eh, il corrispondente invece eh, restringe questa lente perché non racconta quello che sta avvenendo nel posto dove si trova, ma cerca di raccontare una, una fenomenologia politica, sociale, culturale, economica che è in realtà un insieme di fatti che si svolgono in un determinato paese quindi dal punto di vista come dire, della sensibilità individuale e della, e, della, e della tecnica professionale continua a fare il cronista ma non, ma non scrive quello che raccoglie non so spiegarlo, cioè mette insieme dei fatti che succedono e poi l'abilità del corrispondente è di spiegare attraverso l'interpretazione e il collegamento di questi fatti quello che sta succedendo e che cos'è in quel momento il paese di cui, di cui si parla cioè quando io ho anche scritto un libro che è un po' dietro quando eh, si affermò e arrivò addirittura alla presidenza un personaggio di cui immagino avrete sentito parlare se non altro per la moglie ovvero sarà così Uh, e uh, consorte Carlo Bruni eh, quando non è che io andavo a seguire i comizi di Sarkozy o raccontavo uh, giorno per giorno che cosa faceva o dove era andato o, o le persone che aveva incontrato come se invece fossi in Italia e facessi il comizio del, uh, o, o la campagna elettorale di Renzi piuttosto che il congresso del dei democratici andrei a seguire il mio giorno, però era interessante e poi eh, a riportare al pubblico italiano e quindi ai lettori del mio giornale il fenomeno sa così, cioè l'ascesa di un personaggio che lentamente, inesorabilmente stava conquistando i francesi e infatti eh, sarebbe arrivato alla presidenza della Repubblica quando c'è chiaramente il corrispondente Uh, in generale, soprattutto quando, adesso, quando, quando i mezzi dei nostri giornali erano più abbondanti, c'era un corrispondente che seguiva l'economia, c'era un corrispondente che seguiva gli spettacoli, la cultura, gli avvenimenti più, più divertenti, il festival di cane, queste cose qui, e poi c'era il capo dell'ufficio che, che ero io e che uh, sì, è soprattutto il corrispondente politico e quindi che racconta soprattutto la politica di un paese e nel caso, nel caso specifico la politica della Francia verso l'Europa la politica della Francia nel mondo grandi momenti di decisioni quando per esempio la Francia si è fatta capofila eh, della, delle mosse diplomatiche per arrivare a bombardare dei dati eccetera e certamente non racconta la, la, la storia giorno per giorno è evidente che giornali in crisi e a ristrettezze di bilancio, esattamente come ci sono sempre meno inviati speciali che vengono mandati sul posto a raccontare quello che succede nel mondo, eh, non solo ci sono sempre meno corrispondenti, ma ci sono magari pull di agenzie che forniscono notizie da un paese che poi qua, con non si sa bene quale esperienza, vengono reinterpretate ma in ogni caso il corrispondente finisce per essere spesso uno solo che, eh, che di fatto si occupa di tutto e comunque dei fenomeni più interessanti eh, di un paese. Il corrispondente però, io questo l'ho sempre sostenuto e ho cercato anche di sottrarmi a questa, a questa legge ma eh, purtroppo poi sempre per i mezzi e velocizzazione delle necessità eh, dei giornali questo non avviene, il corrispondente poi finisce per stare spesso nella capitale di un paese, cioè non è che il corrispondente della Francia vive a Lione o a Marsiglia, vive ovviamente a Parigi e eh, per chi di voi ha viaggiato, immagino, in vari paesi, eh, sapete benissimo che insomma, la capitale rappresenta la parte per il tutto, ma non è il tutto, eh, la capitale spesso è un mondo suo, quando parliamo di grandi metropoli, eh, c'è cioè chi va a Londra ha un'idea della Gran Bretagna che non corrisponde certamente nemmeno all'Inghilterra e come si è visto anche recentemente nemmeno a Scozia. Eh, se uno gira, se voi andate a Parigi, che immagino molti di voi sia capitato, e vi limitate a vedere i musei, i quartieri turistici, il mare, queste cose, salite sulla Torre Clay, benissimo, e poi andate. Non è capitato nella metà degli anni 2000 nelle banlieue parigine, nelle periferie di Parigi, entrate e in posti dove Gomorra eh, e i passifondi di Napoli sono, sono cioè la, la pace di un asilo nido in confronto cioè eh, posti dove eh, per effetto anche dell'immigrazione, di, di tante vicende, qualunque parvenza di, eh, non solo di legalità, ma anche eh, di tutto quel lucidale turistico e eh, divertente che, che immagino abbia preparito, quindi eh, poi lo sforzo, eh, qual è quello che il corrispondente in qualche modo riesca, almeno in determinati momenti, a, a ritrovare eh, il gusto del cronista e anche la voglia e la capacità di lasciare l'ufficio dove spesso si è confinati, eh, persino senza riuscire a vedere la Parigi, eh, e quindi con il rischio di formarsi un'idea della realtà che è quella della lettura dei giornali, che comunque potete trovare anche qua fuori in edicola, perché corrispondente di un secolo fa eh, non aveva questi strumenti. Eh, i giornali non giravano, no? quindi già il giornale locale o il giornale di un paese era già una fonte preziosa di notizie e di informazioni sul paese stesso. E oggi se attraversate la festa del Perdone, andate un'edicola, il Monte, Liberazione, Figaro, il New York Times e voi sapete esattamente cosa sta succedendo in America e Francia. Non c'è virgolette, bisogno, chiuse virgolette del corrispondente che verrà E giornalistico, dove il filtro delle notizie, l'interpretazione delle notizie, diventa la chiave fondamentale per rendere un servizio al lettore e per rendere un servizio al giornale, oltre al fatto che poi il corrispondente è anche, lo dico tra virgolette, per non essere frainteso, anche una, una sorta di ambasciatore del proprio paese, in quanto interagisce eh, con la società francese, eh, cioè fin dai tempi del, del mitico Torelli, Lillier, fondatore del Corriere, in questo momento è un giornalista che è stimolato e per certi aspetti diventa anche piacevole a frequentare il mondo di un paese, la società di un paese, eh, gli attori, di politici, gli diplomatici, quindi diciamo che anche una bellissima vita quella del corrispondente, fino a quando i giornali lo permettono, dopo diventa un inferno, ma in sostanza eh, questo del, del corrispondente è, è, è uno status anche come dire, sociale all'interno stesso della società francese, perché poi chi vuole sapere qualcosa dell'Italia lo chiede al corrispondente, quindi a me capita in Francia... Uh, di, di fare e vivere esperienze che in Italia ovviamente non mi capiterebbero cioè di essere invitato uh, nei telegiornali, nei talk show o alla radio o alla televisione a parlare dell'Italia che ovviamente non è uh, un, tecnicamente un lavoro giornalistico quello di parlare dell'Italia però i francesi quando vogliono sapere qualcosa di una vicenda o di una cosa chiamano il corrispondente del giornale. Io mi fermerei un attimo perché abbiamo fatto le 10 e 4, sì, eh, e eh, sì. se ci sono domande o pure più. Avete fatto una carrellata nella storia contemporaneissima eh, attraverso il lavoro di un grande giornalista. Sì. Grazie. Sì,